Ciao sono Luca di Mr. Gadget e vi do il benvenuto ad un incontro molto importante perché qui andiamo a confrontare due prodotti veramente super in una mano Xiaomi Mi 9 nell'altra Huawei P30 Pro in primo luogo grazie per aver scelto di eh, seguire questo eh, canale, se non lo avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi qua sotto, qua sotto, da qualche parte qui sotto ci sarà il modo per iscriversi, mentre qua in alto da questa parte eh, trovate le schede per accedere alle altre recensioni, potreste ad esempio proprio da lì eh, guardare eh, il confronto tra Huawei P30 Pro e Galaxy S10, eh, plus vi ricordo che seguendo questo canale eh, voi tra l'altro partecipate al programma Aiuta gli Youtubers Diversamente eh, Pettine. Come sono questi telefoni? Beh, vediamoli uno accanto all'altro beh mettendoli qua la prima cosa che mi viene da dire è che come sono questi telefoni molto simili tra loro perché 6,39 pollici per Xiaomi eh, Mi 9 6,47 pollici per eh, P30 eh, Pro certo il prezzo è molto diverso perché insomma uno eh, al di sotto dei 500 euro intorno ai 450 l'altro invece con un prezzo ufficiale da 999 ma si trova già sul mercato ad un prezzo eh, sensibilmente eh, più basso eh, uno ha un display AMOLED l'altro ha un display eh, OLED poi andremo a vedere anche eh, le differenze eh, ruotandoli e mettendoli nella parte posteriore beh, vedete insomma eh, molte somiglianze solo che uno ha tre fotocamere è quello di eh, Xiaomi l'altro invece eh, quattro fotocamere con l'aggiunta della eh, fotocamera eh, time of Light. e anche con il sistema periscopio per eh, lo zoom eh, 5x eh, per il resto diciamo mh, due telefoni con eh, soluzioni molto simili dal punto di vista eh, estetico, vedete la parte inferiore con altoparlante e con USB Type-C, la differenza è che eh, Huawei inserisce anche lo slide per la SIM proprio in quel punto. Un lato invece è addirittura quasi identico con il controllo del volume per noi si chiama volume rocker e con il pulsante di accensione. La vera differenza è che su questo lato invece Xiaomi Mi 9 ha anche il pulsante per Accedere, scusate qui eh, si stanno tra l'altro adesso ehm, eh, toccando i trasmettitori NFC e per, per questo insomma, che ci sono tutti questi suoni eh, che sentite insomma nel complesso eh, più pesante eh, Huawei P30 che pesa 191 grammi 173 grammi invece eh, per eh, Xiaomi eh, Mi 9 però nel complesso insomma sono prodotti che sembrano quasi identici Vediamo un po' il display da vicino, questo è P30 Pro con un display AMOLED con bordi curvi come detto da 6,47 pollici di diagonale la densità in questo caso è di 398 pixel eh, per pollice con una definizione 1080x2340 entrambi eh, i dispositivi tra l'altro hanno la stessa ratio come detto questo è un display AMOLED a differenza invece di quello che vado subito a eh, farvi vedere eh, di Xiaomi eh, Mi 9 che come detto 6,39 pollici di eh, diagonale OLED come eh, tecnologia, 400 3 pixel per pollice, non ha gli, eh, i bordi curvi, non ha eh, insomma le cornici con eh, bordi curvi, e ha una protezione Gorilla Glass numero 6. E allora interno questi telefoni come sono? Beh, molto simili eh, per quanto riguarda le prestazioni, poi lo vedremo. Allora, intanto andiamo a vedere eh, l'interfaccia con eh, il tipo di approccio che viene dato ad android se noi guardiamo la navigazione e altre attività semplici di questo genere devo dire che i due telefoni praticamente si equivalgono processore Kirin 980 non so mai quale dei due Kirin 980 per Huawei P30 Pro potentissimo da questo punto di vista con 8 GB di RAM al suo interno e una memoria base di 128 GB e invece abbiamo Snapdragon 855 sul fronte di Xiaomi Mi 9, in questo caso con 6 GB di RAM e sempre 128 GB di memoria. Le mie dita atomiche sono pronte a far partire due dispositivi, nel farlo tra l'altro vi faccio notare un altro dettaglio, entrambi hanno questo difetto di traballare un po' quando sono appoggiati su superfici. Tocco contemporaneamente eh, i due eh, telefoni e vedete come eh, in questo momento Kirin e eh, Snapdragon 855 combattono nel eh, caricamento dei due eh, giochi e tutto sommato vedete come con un leggero vantaggio per il Kirin 980, tutto sommato la velocità con cui eh, i due eh, telefoni si muovono sia eh, più o meno la stessa. Insomma, due telefoni con eh, un potenziale veramente elevato grazie a due processori che sono veramente al top eh, delle rispettive gambe, con eh, prestazioni veramente notevoli, da questo punto di vista diciamo che i due processori più o meno eh, si equivalgono le fotocamere eh, abbiamo due soluzioni diverse 48 megapixel più 16 megapixel più 12 megapixel per il eh, telefono di xiaomi mentre abbiamo 40 megapixel più 20 megapixel più 8 megapixel dove 40 megapixel è la fotocamera principale 20 megapixel è la fotocamera ultra wide 8 megapixel è la fotocamera per lo zoom 2x ma con un sistema a periscopio che arriva fino allo zoom 5x eh, ottico e arriva addirittura a 50 per digitale, ma su quello eh, lascio eh, perdere, non vado neanche a prendere in considerazione quella soluzione. Diamo un'occhiata anche a quelle che sono le interfacce delle fotocamere. L'interfaccia di Huawei è quella di eh, sempre, no, vedete con lo scorrimento nella parte bassa per accedere alle diverse eh, funzionalità. Quello che non mi piace molto è che c'è troppa roba, in particolare vi faccio notare ad esempio la modalità ritratto che impone però poi di scegliere quale tipologia di animazione, tra virgolette, di effetto fare sul proprio telefono. È una scelta insomma un po' bizzarra, anche l'idea che se volete uno scatto HDR voi dobbiate andare ad aprire questo software, quindi non un'opzione che avete sulla vostra fotocamera principale per l'HDR ma una voce specifica per l'HDR diciamo che non è comodissimo. Non è molto diverso anche il software di xiaomi che curiosamente per la ripresa a 48 megapixel vedete ha una voce a sé stante e vedete che qui non avete la possibilità di spostare la fotocamera dalla frontale al posteriore sul menu principale della fotocamera avete l'accesso al grandangolo che anche su huawei ve lo faccio vedere è fatto attraverso il movimento insomma, di questo pulsante nel caso poi delle foto normali avete dal 10x fino al eh, movimento eh, ampio, no? quindi eh, avete essenzialmente due tipologie di menu che sono molto simili per lo scorrimento in basso però qui vedete avete le opzioni ad esempio dell'HDR e dell'intelligenza artificiale che sono immediatamente eh, disponibili, intelligenza artificiale che avete a disposizione anche in eh, questa posizione eh, del P30 eh, Pro funzionamento delle fotocamere eh, allora intanto vediamo qualche sample eh, degli scatti e eh, diciamo che Huawei P30 Pro arriva ad una dimensione massima di 7303 x 5477 pixel mentre eh, Xiaomi arriva a 8000 per eh, 6000, il sensore principale di eh, Xiaomi ha un'apertura 1.75 mentre eh, per quanto riguarda P P30 Pro l'apertura principale è 1.6, eh, il sensore da 20 megapixel ha un'apertura 2.2 mentre eh, il sensore per lo zoom ha addirittura un'apertura 3.4, eh, lo zoom invece è 2x eh, su Xiaomi e il grandangolo hanno entrambi un'apertura 2.2. Eh, Altra differenza la vediamo nei video eh, che scorre in questo momento, eh, c'è una stabilizzazione ottica per eh, i video che sono eh, girati, eh, con Huawei stabilizzazione digitale per Xiaomi, c'è da dire però che eh, Xiaomi legge meglio la situazione, eh, guardate quanto rumorosi e soprattutto che eh, aggiustamento continuo eh, della luminosità fa eh, Huawei durante le riprese, probabilmente ha bisogno di una ulteriore ottimizzazione. Anche per quanto riguarda i video eh, selfie, 32 megapixel per eh, Huawei invece 20 megapixel con eh, apertura eh, 2.0 per eh, la eh, fotocamera di Xiaomi e vedete come tutto sommato i selfie mh, linea di massima si eh, equivalgano vi faccio notare che eh, tra l'altro c'è una mh, curiosità no? 32 megapixel addirittura su eh, Huawei che poi ha il fuoco fisso eh, sui eh, selfie mentre sulla parte video altra eh, curiosità entrambi arrivano a 4K ma 60 frame al eh, secondo per eh, xiaomi e 30 frame al secondo invece per eh, huawei se guardiamo ancora le foto, guardiamo le foto notturne, in questo caso non c'è storia, devo dire che eh, da questo punto di vista eh, Huawei proprio eh, sbaraglia la concorrenza, anche e soprattutto quando eh, si utilizza eh, lo zoom. Eh, non è male eh, quello che riesce a scattare eh, Xiaomi, ma eh, la vividezza proprio, cioè, la, il contrasto, la luminosità, sembrano quasi foto vive quelle di eh, Huawei che sono eh, veramente, veramente meravigliose non vi ho dato dettaglio tra l'altro che ehm, Xiaomi e ehm, eh, eh, Huawei arrivano ad entrambi a 960 frame al secondo per quanto riguarda il super slow motion non so quanto lo userete ma l'avete comunque eh, a disposizione per quanto riguarda i sensori all'interno del telefono eh, sono dotati di qualunque cosa manca solo il barometro in Xiaomi eh, Mi 9, probabilmente sopravviverete a questa mancanza audio, questo è un tema importante perché molti di voi durante la recensione di Huawei P30 hanno sottolineato il fatto che ci sia audio mono, è vero, è audio mono anche per quanto riguarda Xiaomi allora, eh, la differenza tra i due prendela, eh, sentite, rimettiamo l'audio eh, di P30 allora la differenza sicuramente è che il volume eh, di xiaomi è molto più alto ma è anche molto più rumoroso mancano i bassi molto medioso diciamo che non, la qualità del suono non è esattamente il massimo da questo punto di vista è meglio il suono di Huawei P30 pur eh, essendo eh, mono buona la qualità in eh, conversazione eh, per eh, quanto riguarda Huawei P30 nonostante questa soluzione piuttosto curiosa di emettere il suono attraverso il display non è a conduzione ossea non sbagliare eh, si tratta semplicemente di una diffusione del suono attraverso il display, così come viene fatto per molti televisori. C'è un'altra differenza fondamentale eh, che non sarà facile vedere: cioè quella eh, che ve la faccio vedere in questo modo: che eh, su Huawei, vedete, non ci sono tagli né. Eh, altri elementi di eh, costruzione, cosa che eh, invece eh, trovate, ecco la vedete in eh, questo momento, eh, trovate su Xiaomi, no? quindi una capsula che viene infilata in questa ferritoia per eh, quanto riguarda Xiaomi Mi 9, mentre come detto eh, su Huawei eh, P30 Pro invece la soluzione è quella del suono diffuso attraverso lo schermo e tutto sommato per entrambi la qualità in conversazione è più che buona. Se sono delle impronte digitali per entrambi il, i telefoni eh, nascosto sotto il eh, display, eh, è una soluzione tradizionale, nel senso non è ultrasonico, c'è cioè semplicemente una lettura eh, con la luce che viene emessa dal eh, display nel momento in cui eh, viene appoggiato il dito, tutto sommato eh, velocità molto simile per eh, i due telefoni mh, e affidabilità che credo sia allo stesso livello. Per quanto riguarda lo sblocco invece con eh, il volto, nessuno dei due ha la lettura dei punti tridimensionali con la proiezione dei punti a infrarossi e quindi questo insomma comporta che la sicurezza c'è ma non è assoluta. A proposito di cose in comune, c'è anche lo schermo l'Always On Display, se così lo vogliamo di chiamare, cioè lo schermo che permette di avere delle informazioni attraverso diciamo, lo schermo spento. C'è anche un'altra differenza però, tra i due telefoni, perché P30 Pro non ha un LED per le notifiche, che è presente invece in Xiaomi Mi 9. Come vedete entrambi i prodotti hanno USB Type-C nella parte inferiore del telefono, c'è una differenza fondamentale però su Huawei P30 è un connettore 3.1, USB 3.1 invece connettore 2.0 eh, su Xiaomi. La soluzione invece che è disponibile con Huawei che può essere collegato ad un display esterno e che ha una modalità desktop dedicata quando si usa un cavo HDMI per collegare uno schermo esterno non è invece eh, disponibile su Xiaomi. Mi Mi 9. Se vogliamo dare un occhio invece all'interfaccia utente, entrambi i produttori eh, realizzano una propria personalizzazione di Android non amo né l'una né l'altra, diciamo sta migliorando nel tempo quella di Xiaomi, continuo a non trovare particolarmente attraente quella di Huawei, però sapete che insomma, tutto sommato non ci vuole molto per installare un launcher diverso, cambiare le icone e personalizzare molti degli aspetti del vostro telefono. Di sicuro tra tutte e due i dispositivi non è che insomma c'è da impazzire per la qualità del design. Sto parlando ovviamente di design dell'interfaccia, non di design del telefono, che è molto simile per entrambi e che tra l'altro trovo molto gradevole. Infine la batteria, 4200 mAh su P30 Pro, 3300 mAh su Xiaomi Mi 9, qui non c'è competizione. Huawei P30 Pro vince a mani basse, ma credo che sia il prodotto in assoluto più potente che si trovi oggi sul mercato, sul fronte della batteria con il rapporto anche di utilizzo del processore. Dunque due telefoni molto belli e molto completi, entrambi secondo me con caratteristiche tecniche molto interessanti, la differenza è 1000 euro contro 450, non è una cosa da poco, se teniamo conto di questa differenza di prezzo ovviamente Xiaomi Mi 9 rappresenta eh, una soluzione più interessante proprio per il rapporto qualità prezzo, ma se il prezzo non vi interessa e volete semplicemente guardare alla qualità, beh, bisogna dire che la fotocamera eh, di Huawei e anche eh, la eh, qualità perché no, è la potenza del processore e la batteria sono altri eh, elementi non eh, indifferenti, entrambi con qualche pecca, io preferisco sempre dire che eh, quando si usa un telefono bisogna chiudere gli occhi e non pensare alla scheda tecnica ma pensare all'esperienza d'uso ed entrambi ne offrono una veramente ottima. Mi raccomando, qui per eh, guardare eh, eventualmente a un'altra delle recensioni di Mr. Gadget, iscrivetevi al canale per aiutare gli youtubers della terza età diversamente pettinati. Eh, ci troviamo prestissimo se volete anche su Mr. Gadget e ricordatevi il podcast di Mr. Gadget su Spreker, SoundCloud, iTunes, TuneIn, dappertutto, vi insegue ovunque, ciao!